Un saluto amici della rete, buongiorno e benvenuti a questa mattinata di sport eh, prelibatezze culinarie, eh, tanto divertimento qui a Controguerra, il mio paese eh, per la famosissima corsa di San Martino, corsa competitiva di 15 km eh, con atleti che partecipano da tutto il mondo qui al parcheggio adesso andiamo a intervistare i parcheggiatori buongiorno, buongiorno. Eh. Oh, buongiorno. <ride> io sono arrivato da, <ride> da, da per, dietro per cambi. per cambi, esatto sono uscito di casa com come com le sembra? sembra ma per ora speravo già di avere un po più pianone però eh, poi, la gente noi siamo un po non, non capiamo il perché, di solito c'era più. ora è sempre più, vero? No. Però, che forse perché quest'anno si parte un po' più tardi, credo. Ah, eh? sì, si parte. 9.30. Ah, allora forse è questo il motivo. Eh, gente... c'è un ritardo di mezz'ora. Eh, esatto, questo è un classico del, dell'Abruzzo che si tende a partire più tardi. Sì, sì, sì. Nelle marche invece sveglia presto. Sveglia presto, sì, sì. Quindi il, il tatto com'è oggi? Il, la sensazione? Beh, la sensazione non credo che si superi il, il record degli anni dell'anno dell scorso, però ci andiamo vicino. Va bene, va bene. Tutto a posto. Com'è il tatto di il oggi? Tatto, è ancora sì, presto, mister Dando. Sì, è ancora molto un po'. È ancora presto. E poi questi quando arrivano si mettono. Vedete qua squadre da tutta Italia. Ad ecco, ci avviciniamo alla piazza che è il punto nevralgico e vedete che la folla c'è già nonostante è il... una costa. È 3 km eh? Sono sì, 3 km più o meno a passare qua. 3 sì. km, andiamo ma ti sentono lo stesso, okay, ciao. anche se non ti vedono, Gedi ma eccola! Allora come vi dicevo sono tre eventi, uno è la classica, la 15 km di corsa competitiva, eh, dove partecipano top runner oltre che vari atleti eh, da tutta Italia, anche top runner stranieri. Eh, questo è il primo evento. Contemporaneamente c'è la famosa Mangialonga, cioè una passeggiata, scorso, fino all'anno scorso era un unico chilometraggio, quest'anno ce ne sono due, 5-8 chilometri, suppongo con due o tre ristori, dove appunto chi partecipa alla Mangialonga eh, potrà attraversare i vigneti, le campagne di controguerra e con ecco le foto di rito e... Buongiorno, benvenuti a Controguerra Un saluto da Paolo Parti per questo pre-gara che vivremo insieme Passiamo, vedremo insieme questo pre-gara dell'edizione numero 22 della Corsa di San Martino la Corsa di San Martino di Controguerra è considerata a ragione la gara più partecipata d'Abruzzo. È una gara giunta all'edizione numero 22. Negli anni ha sempre avuto circa complessivamente 4.000 concorrenti e anche quest'anno si propone di raggiungere questi numeri. Lo chiediamo subito allora Raffaele Fraini che è uno degli organizzatori di questa gara Raffaele all'estate di San Martino continua con questa giornata che è splendida Ci puoi già dare qualcosa sui numeri perché io continuo a ripetere come giusto che sia che questa è la gara più partecipata da Bruzzo Allora ragazzi vi do dei numeri eh, che sono abbastanza terribili per la competitiva ci sono 1265 iscrizioni, gara di 15 km. Per la Mangia Longa purtroppo ci sono 2030 partecipanti, abbiamo finito il pass Mangia Longa, non ne più. Quindi siamo quest'oggi che che 3000 e... quanti siamo? Non mi Vabbè, insomma, ne siamo tanti, 3280, 2300 siamo. Ma volevo dire che adesso c'è la partenza di, se mi fa bastare un attimo la musica, facciamo la partenza di un'atleta che oggi si è scritto in prima, viene da altro modello, si chiama il Cosimo Girolamo e partirà un quarto d'ora prima e un'altra qui ed è stato un eh, po' di piacere di venire qui in Abruzzo, hai fatto piacere, di viaggetto, diciamo di stretto, è sempre molto presente nelle gare, nel gare abruzzesi, eh, tu hai presente il percorso, no? noi sappiamo che tu hai una grande, buona percorso, eh, sì, è interessante, buona passeggiata. Ehi, allora Cosimo, allora sei doppiamente eroe. Cosimo, tu parti adesso praticamente, no? Allora lo, lo, facciamo, lo accogliamo con un applauso. Mi fate un applauso per Cosimo Girolamo, Davvero eccezionale per la sua tempra, la sua grinta e anche per lui. 15 km riceve in bocca al lupo da parte dei giudici, degli organizzatori. E la e adesso c'è anche lo sparo ufficiale per la partenza di Cosimo Girolamo da Albero Bello che si ci metterà anche lui in 15 chilometri fatti modo sotto grande Cosimo Girolamo il sindaco Franco Tarretta, sindaco di Conti Guerra, dai via e parte Cosimo, il girologo! Cosimo! Buon divertimento, innanzitutto. Grande. Sei di esempio per tutti quanti noi. Allora, anche quest'anno abbiamo raggiunto una quota vicina ai 4.000, ci diceva Raffaele sì. Traini, 3.300. Complessivamente gli iscritti di questa edizione del 92. Quest'anno Purtroppo un problema tecnico a chi vi parla, al polpaccio, non mi ha permesso di fare la gara da 15 km, per cui eccomi qua a fare con voi questo reportage sulla costa di San Martino. Ok, precoci cittadino con la pistola, noi ci siamo tutti, signori, un grande applauso! oregia però dice amore grande e viene grazie ancora buona a, ¿No a tutti No, no, sono che no, no, no, no, no, dietro Woo! Woo! Primo! ma il a prendere, ma si Cerqua di, di Spreca c'è. Una delle querce più antiche del territorio contro Guerresa. <sussurra> Frangente, la mandiamo a Guardate quanta gente. Siamo al lago di Crescenzi, primo ristoro, fiume umano che deve ancora arrivare. <totipo> Guardate come c'è gente che ancora scende dalla vigna di Sprecacè che ancora deve arrivare al ristoro. Cartolina quasi da incorniciare. Stanchi? Stanchi? Manca ancora. Eh, perché manca ancora? Tutto bene la diretta? Tutto bene, tutto bene. Abbiamo fatto una caduta da stupia. Che poteva essere? è un attimo per mangiare questa polenta. Come è buona? Forza, mi prendo. Buona salasso. Mangialo pure. No, a fiducia bisogna rispondere. Eh. Qui. Ecco controguerra. Ed ecco i corridori. Guardate che fiumo mano. La mangia lunga anche. Altro che drone ragazzi, solo per voi. Contro guerra e la sua corsa di San Martino. Ed eccoci di nuovo sul rettilineo che ci riporta all'arrivo all'arrivo della competitiva quest'anno devo dire molto più ordinati tra chi della mangialonga ah frantoio ecco dov'è il quarto il quarto è al frantoio il quarto è al frantoio macci. macci mind the gap deve crescere deve crescere Va bene, lo aiutare lo aiutare. Mangia, mangia chi. Va bene, ma arriviamo. Chiude la mia. Allora è normale che non lo vediamo. Eccoci qua. L'ultimo ristoro. del gruppo e a rio sportiva oh. altre donne al loro arrivo battalena, ronero allora, e con la... arrivo di Ines ma io direi che No! Its is Indian, Cazzo, E eh vabbè, un attimo. <susurra>